Grazie Presidente, non ho, le, le dico già che il mio intervento non sarà in deroga, le chiedo comunque di poter come dire, eh, tollerare eventualmente qualche minuto di, eh, in più che mi prendo rispetto ai, ai dieci minuti. Allora, eh, io ho ascoltato con molta attenzione eh, gli interventi delle opposizioni in questi giorni, eh, anche sulla discussione che abbiamo fatto sul documento unico di programmazione, sì. e rimango sinceramente un po' eh, stupefatto rispetto a tante affermazioni che ho ascoltato. Io credo che in questa discussione dove noi ci apprestiamo a votare l'ultimo bilancio ufficiale che andiamo a votare in questa consigliatura, forse dovremmo dare una interpretazione a questa parola, bilancio, mh, proprio nel suo, nella maniera più ampia del termine e dire, insomma, in sintesi, questo bilancio di questa consigliatura è positivo o è negativo? Di questo stiamo parlando. Se noi andiamo ad ascoltare gli interventi delle opposizioni, sentiamo parole come disastro, eh, abbandono, sentito parole di tutti i tipi eh, però se poi uno va a spulciarsi un po' tutte le informazioni ufficiali che vengono date insomma poi alla fine magari si scopre che queste informazioni non, non è esattamente così io credo che le opposizioni siano proprio accecate da un interesse politico ovviamente di eh, dire che va tutto male è tutto un disastro è tutto nero eccetera ma la situazione è veramente questa io quello che vorrei fare in questo intervento è cercare di dare un giudizio obiettivo rispetto a quello che è stato. Sicuramente non è andato tutto bene, ci sono stati degli aspetti che potevano essere migliorati, però voglio dire nel suo complesso effettivamente è questo disastro. Beh allora io mi andrei a leggere la uh, relazione dell'Agenzia per la qualità dei servizi. Perché da questa relazione. Eh, si evince un dato molto interessante ed è che per la prima volta, eh, dal, eh, 2014, per la prima volta dal 2014 il, eh, il giudizio dei romani rispetto ai servizi che offre Roma Capitale raggiunge la sufficienza. Cosa che prima non era. Certo, uno potrebbe ambire di più, però noi in tutti questi anni il giudizio dei Romani era sempre stato al di sotto della sufficienza, mentre abbiamo piano piano risalito la china e adesso il giudizio complessivo che viene dato è proprio della sufficienza. Pensate che mh, negli, eh, per i per niente soddisfatti eh, noi abbiamo un giudizio che nel 2016 erano il 20%, nel 2019 erano scesi al 17%, ebbene, l'ultimo dato è al 6%. Noi abbiamo avuto un abbattimento dei per niente soddisfatti di 11 punti. Poi abbiamo i tanto soddisfatti e pensate che l'anno scorso erano al 6% e ora sono al 15%. Per cui il giudizio dei romani, e poi abbiamo anche eh, gli abbastanza soddisfatti che sono il 52%, per cui questo giudizio di tutta la media dei servizi che vengono dati da Roma Capitale, con alcuni giudizi ovviamente negativi, tipo i rifiuti, che ovviamente eh, hanno, su questo dirò delle cose eh, importanti, però in generale gli sforzi che questa amministrazione ha messo in campo i cittadini stanno vedendo perché un organismo di controllo di fatto esterno che mh, permette ai romani di valutare questi servizi che Roma sta dando alla fine sta, sta, stanno vedendo i romani che noi qualche cosa la stiamo facendo o la stiamo facendo nella direzione gi giusta e... Io ho sentito eh, tante cose, mh, e mh, tanti giudizi negativi, mh, molta approssimazione nelle valutazioni che sono state fatte da diversi consiglieri, per esempio diversi hanno parlato di personale, anche l'ultimo intervento dice «ah, sul personale non è stato fatto niente», eh, ma veramente noi siamo arrivati che c'erano i concorsi bloccati dal 2010 e non si facevano assunzioni dal 2010. Abbiamo cambiato il 25% del personale di Roma Capitale. Sono state fatte 6.000 assunzioni. E quello che poi dovremmo spiegare ai romani è che questa operazione è stata possibile grazie al lavoro straordinario che è stato fatto sui conti. Perché se non si hanno i conti in ordine, le assunzioni... Non è possibile farle, per cui abbiamo rimesso a posto i conti e man mano poi abbiamo preso i concorsi fatti da altri dove c'erano i vincitori, non gli idonei, i vincitori del 2010 e noi abbiamo iniziato piano piano ad assumerli e abbiamo assunto e abbiamo cambiato il 25% del personale di Roma Capitale e fatto 6.000 assunzioni, per cui tutti i riferimenti delle opposizioni che sul personale non abbiamo fatto niente, dici ma scusate, ma siete consiglieri di Roma Capitale o siete consiglieri di un altro comune? Perché non, non corrisponde alla realtà e non corrisponde alla realtà ris rispetto a tante altre questioni che noi abbiamo affrontato come per esempio la, mh, io ho sentito anche delle critiche rispetto alle attività che sono state fatte sul bilancio Ah, ma non è stato fatto di qua, poteva essere fatto di là Beh, io credo che forse una delle attività migliori che questa uh, giunta e questa amministrazione hanno messo in campo sono proprio sui bilanci io vorrei ricordare, poi anche nell'intervento precedente ci hanno ricordato che abbiamo approvato con un mese di ritardo un bilancio uh, adesso e, e dovreste sapere che nei, nei dieci anni precedenti il nostro arrivo il ritardo dell'approvazione dei bilanci era quando andava bene erano tre mesi quando poi andavano male invece erano sei, sette, 11 mesi. C'è stato un anno in cui il bilancio preventivo, preventivo eh, che deve essere approvato entro dicembre, ed è quello di, che stiamo discutendo adesso, che anche noi lo stiamo discutendo con un po' di ritardo, ma per effetto del Covid, eh, ebbene, questo bilancio preventivo un anno fu approvato a novembre dell'anno successivo, con 11 mesi di ritardo. E solo un anno nei 10 anni precedenti il bilancio è stato approvato con solo tre mesi di ritardo. Per noi invece in questi anni è stata una rarità approvare i bilanci in ritardo, perché normalmente li abbiamo approvati nei tempi e l'attività che è stata fatta di risanamento dei conti è stata un'attività importantissima che per esempio ci ha permesso di sbloccare le, eh, le assunzioni. È stata fatta un'attività che sinceramente passa quasi inosservata ma noi abbiamo dedicato anche delle emozioni, abbiamo dedicato anche degli atti importanti all'interno della nostra aula. Ma quando è arrivato il primo governo Conte, eh, e ricordiamolo che si è insediato a mh, giugno 2018, giugno 2018, noi ci siamo insediati a luglio 2016, due anni prima, ebbene, quando è arrivato eh, il governo, eh, con il governo Conte, è stata mh, inizia, è iniziata una interlocuzione importante rispetto eh, al bilancio ante 2008 della gestione commissariale. Ebbene, questa attività ha permesso eh, di ricalcolare, rivedere questi eh, dati relativi alla gestione commissariale del debito ante 2018 ma lo, lo, lo ricordiamo insomma perché credo che sia importante questo debito ante 2008 che è stato messo sotto la gestione del governo nazionale dunque non nelle mani del del comune di roma ammontava a 13 miliardi di euro è stata gestito a parte dai governi nazionali e eh, si è, ehm, diciamo, ha trovato una sua er, soluzione economica sotto i governi berlusconi praticamente mettendo 500 milioni all'anno su, eh, su questo bilancio fino al 2048 soldi di tutti gli italiani, 300 milioni di tutti gli italiani e 200 milioni dei romani, voi pensate che noi ogni anno 200 milioni delle tasse dei romani le dobbiamo mettere nella gestione commissariata. ci potremmo fare strade, ci potremmo fare asili, ci potremmo fare eh, curare il verde, potremmo fare tantissime cose, no non lo possiamo fare perché dobbiamo pagare i debiti ante 2000, eh, 2008, perché qualcuno ha fatto un buco eh, pazzesco nelle casse del comune. Ebbene, abbiamo subito visto questa opportunità di poter rivedere i conti e eh, rivede, rivedendoli e ricalcolando questa situazione in, con una modalità sicuramente complessa che persone più autorevoli di me e più preparate di me potranno spiegare nel dettaglio, ma siamo arrivati a, a fare in modo che che da qui al 2048 si possano risparmiare 2 miliardi e mezzo di interessi allora se questo dice non hai fatto niente, non, non ci hai pensato non, non, non c'è nulla non, non, non avete badato a nulla Beh, a me non sembra perché in realtà tanti problemi sono stati affrontati proprio prendendo il toro per le corna e sono stati affrontati veramente fino in fondo io ho sentito anche per esempio la consigliera Baglio che durante il la discussione sul DUP ha i municipi sono stati abbandonati, mamma mia i municipi, che cosa avete fatto con i municipi? Ebbene, è strana questa cosa che dicano queste cose i consiglieri d'opposizione, perché noi ci ritroviamo che quando siamo arrivati noi i municipi ricevevano spiccioli, spiccioli, non avevano soldi per fare nulla. E noi man mano nel corso degli anni abbiamo previsto sempre più risorse ai municipi, al punto che siamo passati dai 30 milioni che venivano dati all'inizio a 216 milioni che sono stati dati ai municipi nel 2020, ma si prospetta nel piano finanziario di arrivare a 300 milioni, di aumentarli ulteriormente. Probabilmente non sono neanche sufficienti e bisognerà fare nel corso degli anni degli sforzi maggiori ma è questo quello che abbiamo potuto fare con le casse disastrate che abbiamo eh, trovato ehm, ci sono vari aspetti di, eh, su questa analisi un po' voglio dire, anche un po' generale rispetto a quello che è stato fatto in tutti questi anni questo bilancio cercare di dare come dire questo valore a, a questa parola nel, mo nel modo più ampio, eh, ampio del termine io molto, molte volte ho sentito nel corso di questa discussione nella discussione del DUP di parlare che sulla mobilità non è stato fatto nulla ebbene anche qui rimango un po' stupito eh, perché perché sulla mobilità noi abbiamo trovato una società come Atac con 11.700 dipendenti, con gli autobus che avevano un'età eh, media, media di 12 anni, ma ci sono autobus di 15 anni e oltre, un'età media altissima, ha un parco autobus vecchissimo, noi eh, con una società con milioni di debiti con grande coraggio e determinazione abbiamo portato i libri in tribunale, abbiamo attivato un concordato preventivo, tutti ci dicevano che volevamo far fallire ATAC, in realtà l'abbiamo salvata, ATAC, e il concordato preventivo ha avuto il voto favorevole dei, eh, dei creditori e poi del tribunale, il via libera del, del tribunale. Noi con il 2021 porteremo a rinnovare la flotta degli autobus di ben 900 unità, Ebbene, sono uscite degli articoli di giornali mh, sulle difficoltà di ATAC. Eh, ovviamente sono state usate, purtroppo anzi, devo dire: sono state usate in maniera strumentale certe, eh, certi articoli di giornale certe informazioni su ATAC ehm, dai consiglieri d'opposizione, credendo che sta lì fallendo, che ci sono problemi enormi. Problemi ce ne sono, sia chiaro ma ce ne sono per effetto di un, un qualcosa che è capitato nel, nel corso dell'ultimo anno e che possiamo dire che sia stato oggettivamente molto imprevedibile. Nel periodo della pandemia la, le entrate da bigliettazione eh, in Atac eh, sono eh, diminuite del 92%, c'è stato un ammanco di 140 milioni che per una società in concordato preventivo oggettivamente eh, mette in difficoltà. La situazione è una situazione oggettivamente seria e importante che dobbiamo affrontare con assoluta determinazione, come stiamo affrontando con assoluta determinazione. Ma da qui a dire che il nostro non agire, che, il, che noi siamo la causa di questa situazione, sinceramente non corrisponde alla realtà. E, e dunque io credo che invece sulla mobilità siano state fatte tantissime cose. E, ho sentito più volte i consiglieri dell'opposizione eh, dichiarare: che, Ma come? Voi avete, il governo, avete avuto il governo amico in tutto questo periodo e non vi siete fatti dare nulla dal governo nazionale, non siete stati capaci a fare. Nulla da questo punto di vista. E, mh, mi dispiace, li devo deludere, eh, forse non sono stati attenti alle agenzie di stampa e alle informazioni che sono state date, ma mh, solo sul Pums il, PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Roma Capitale ha già ricevuto 700 milioni dal governo nazionale, 700, non, come qualcuno ha, ha dichiarato, non vi siete riusciti a far avere neanche qualche spicciolo. Beh, credo che sia un po' di più di qualche spicciolo e pensare che insomma, poi sono governi che stanno dal 2000, da giugno 2018 per cui sul PUMS abbiamo ottenuto questi soldi e molti ci hanno contestato in modo molto generico che non c'è stata programmazione quando proprio il PUMS in realtà è un, un grandissimo risultato di questa amministrazione. Appena arrivati abbiamo iniziato un percorso partecipato con la cittadinanza, ci sono stati decine di incontri e i progetti che hanno Il proposto tempo. i cittadini. Sì, posso? I progetti che sono stati proposti sì, dai. Prego, consigliere, non so se ci sono microfoni accesi, per favore rispegni. Sì, grazie i progetti che sono stati eh, proposti anche dai cittadini, sono stati messi in votazione a tutta la cittadinanza, Io, eh, per esempio la, ehm, la funivia eh, di Piazzale Clodio, Montemario, Ponte della Musica, quella non era un progetto che avevamo noi, è stato un progetto di un cittadino che l'ha presentato, è stato votato da altri cittadini e noi l'abbiamo messo all'interno del del PUNS eh, e dunque è stato fatto un grande lavoro di partecipazione, un grande lavoro di pianificazione, stiamo parlando di opere di metropolitane, di chilometri di trama, stiamo par parlando di opere dal valore di quasi 12 miliardi, per cui una pianificazione molto importante che deve ancora terminare il suo percorso perché è così da un punto di vista normativo, ma è stato fatto un grandissimo lavoro di eh, di pianificazione io è ovvio che eh, adesso vorrei soffermarmi su alcune cose ho detto all'inizio all del mio intervento che volevo fare un'analisi oggettiva di, di quello che è stato fatto c'è anche qualche punto dolente mm, lo dico con molta franchezza è vero, è la verità per esempio sui rifiuti, I rifiuti noi abbiamo anche, proprio l'agenzia per la qualità dei servizi eh, mh, soprattutto l'anno scorso ci ha dato un voto impietoso ma io concordo con il giudizio che i romani avevano dato sul, su questo, su questo eh, tipologia dei servizi perché c'è da, da dire alcune cose um, sui rifiuti è stato un, il tema sul quale abbiamo fatto maggiore difficoltà è un tema molto complesso Uh, è un tema su cui durante questa consigliatura noi abbiamo avuto delle difficoltà uh, enormi il giudizio peggiore di tutti i cinque anni è stato per il 2019 ci hanno dato un voto veramente molto basso i romani sulla gestione dei rifiuti uh, ma c'è anche una motivazione per cui è accaduto questo che è vero il giudizio per carità ma noi ci siamo ritrovati alla fine del 2, 2 dicembre del 2018 che uno dei quattro impianti di eh, rifiuti dove passavamo eh, tutti i rifiuti indifferenziati di Roma è stato incendiato l'8 dicembre, non l'8 agosto, l'8 dicembre. I vigili del fuoco sono intervenuti in otto minuti ed è in realtà andato completamente distrutto con l'impianto di videosorveglianza che è andato fuori uso quattro giorni prima dell'incendio. Eh, considerate che mediamente ogni anno in tutta Italia vanno incendiati 100 impianti di rifiuti perché... scusa se la interrompo scusi eh sì. questo